analizziamo il bilancio delle potenze in un motore a rotore bloccato o all'avviamento che è lo stesso allora abbiamo l'impedenza equivalente riportata allo statore data dalla somma delle due componenti resistiva r1 cc e reattiva x 1 cc questa L'impedenza la, la possiamo riscrivere in forma polare come modulo, quindi radice quadrata della somma dei quadrati delle due componenti reale e immaginaria, e la fase data dall'arco tangente di parte immaginaria x1cc diviso la parte reale R1cc. Con l'espressione dell'impedenza, possiamo ricavare il valore efficace della corrente assorbita dal motore al rotore bloccato data dal rapporto del valore efficace della tensione monofase di alimentazione diviso il modulo dell'impedenza Z1cc, quindi V1F diviso la radice quadrata della somma dei quadrati della componente resistiva al quadrato più la componente reattiva al quadrato questa rappresenta la corrente assorbita al rotore bloccato che prende il nome di corrente di spunto del motore in quanto è la corrente che il motore assorbe all'avviamento quando è ancora fermo e rappresenta la massima corrente che viene assorbita dal motore nel suo funzionamento questo valore per un rotore a gabbia di scoiattolo può assumere valori anche di 8 fino a 8-10 volte il valore della corrente nominale di eh, funzionamento quindi un valore molto importante e molto impegnativo sia per il circuito sia per i dispositivi di protezione del motore quindi, è chiaro che l'avviamento rappresenta un momento eh, critico nell'alimentazione del motore la eh, potenza assorbita in queste condizioni al rotore bloccato è, è data dal, da tre volte la potenza assorbita dal circuito equivalente monofase quindi tre volte la V1F per I1CC per il coseno di ΦCC, dove ΦCC rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente al rotore bloccato, quindi rappresenta la fase, eh, appunto l'angolo caratteristico, come detto, dell'impedenza equivalente al rotore bloccato. La potenza assorbita, stiamo parlando ovviamente di potenza attiva, se la riportiamo al, con la tensione di alimentazione concatenata sarà quindi radice di 3 volte V1 I con 1 Cc cosfi Cc dove cosfi Cc è il fattore di potenza del motore a rotore bloccato questa è la potenza assorbita a rotore bloccato Continuiamo nell'analisi e sappiamo che il motore a rotore bloccato non, non ha nessuna potenza resa in quanto appunto il rotore essendo fermo non è, eh, non è possibile nessun trasferimento di potenza verso il carico meccanico, quindi potenza resa in queste condizioni è uguale a zero e quindi il rendimento dato dal rapporto fra la potenza resa e la potenza assorbita deve necessariamente essere zero, quindi il motore a rotore bloccato presenta un rendimento uguale a zero. Questo significa che tutta la potenza assorbita viene dissipata dal motore sotto forma di perdite. Analizziamo adesso quindi i componenti di questa potenza assorbita che sono le perdite del motore a rotore bloccato. Quindi abbiamo, come detto, che la potenza assorbita è uguale è soltanto alle perdite, quindi è una potenza che viene dissipata sotto forma di calore dal motore. Nel circuito equivalente possiamo vedere che la potenza persa è data dalla potenza che viene dissipata negli avvolgimenti, del, nel, negli avvolgimenti sia di statore eh, che di rotore, quindi le perdite nel rame più le perdite nel ferro che si hanno in queste condizioni di funzionamento, quindi perdite per isterici e correnti parassite nel materiale ferromagnetico, più le perdite addizionali dovute a vari fattori, come la forma delle cave ad esempio. Quindi abbiamo perdite nel rame, perdite nel ferro e perdite addizionali. Queste sono le tre componenti della, delle perdite nel rotore, nel motore a rotore bloccato. Adesso abbiamo che le perdite nel rame, quindi abbiamo detto, saranno date dalla da componente di statore sommata alla componente di rotore. Analizziamo queste due componenti separatamente. Per quanto riguarda lo statore abbiamo che nei tre avvolgimenti le perdite nel rame saranno ovviamente date da tre volte le perdite nel singolo avvolgimento, quindi tre volte R1 per I1cc al quadrato e queste sono le perdite nel rame di statore passiamo al rotore e abbiamo che le perdite nel rame di rotore saranno anche se date da tre volte le perite nella, nel singolo, eh, nella singola fase equivalente di rotore. Quindi tre volte R2 per la I2CC al quadrato, la corrente di rotore al quadrato. Sappiamo che la R2 rispetto alla resistenza del secondario riportata al primario è R2' diviso K0 quadro, sappiamo anche che la I2CC allo stesso modo è legata alla corrente di reazione di statore come Ui1CC per K0 quindi se utilizziamo queste due relazioni nel calcolo delle perdite nel rame di rotore, sostituendo i valori abbiamo 3 volte R2' fratto K0 quadro r2 fratto k0 quadro che sostituisce la r2 moltiplicato per la i con 1 cc al quadrato k0 quadro quindi si semplificano i due k0 al quadrato nel prodotto e otteniamo tre volte r2 per i con 1 cc al quadrato adesso se ricordiamo che la resistenza del rotore riportata allo statore è, è data da R2 per K0 quadro. L'espressione diventa questa: 3 volte R2 K0 quadro I1 CC, quindi complessivamente sommando adesso le due componenti delle perdite nel rame di statore e di rotore, quindi la PGI1 CC il totale delle due perdite è data dalla somma delle perdite nel rame di statore che abbiamo detto abbiamo calcolato prima più le perdite nel rame di rotore quindi queste sono le due componenti che adesso andiamo a sommare quindi abbiamo nello statore 3 volte R1 per i con 1 cc al quadrato più le perdite nel rotore 3 volte R2 K0 quadro i con 1 cc al quadrato quindi raccogliendo a fattore comune abbiamo 3 volte r1 più r2 k0 quadro che moltiplica i con 1 cc al quadrato ovviamente e quindi in definitiva saranno pari a 3 volte r1 cc i1cc al quadrato come era chiaro guardando il circuito equivalente del motore in condizioni di rotore bloccato quindi in definitiva riscriviamo le perete nel rame sono date da 3 volte R1cc per I1cc al quadrato evidenziamo anche questa relazione che ci consentirà di determinare per ritenere rame.